Lascio una macchina fotografica che scatterà a intervalli di 30 secondi una foto. video camera ancora che mi dà problemi messa a fuoco adesso non ho capito perché Ho sentito? Io voglio andare da un attimo. Ok, ah, come si che bocco? Ah no, non c'è. Sì, sì, ma non si vede niente. un Qua ah, c'è il pozzo, ragazzi. Se io prendo le più, se io metto il tipo più qua, c'è qualcuno che vuole darti sentire, facciamo. Siamo qua per questo. Fatti sentire. Forza. Siamo stupidi di stare qua così. Fatti sentire come si deve. Bene. Fai un rumore forte. Dai mio tre. Uno. Due. Tre. Raga, ho sentito? Veniva dal pozzo, la veniva dal pozzo, dal pozzo da qua, pozzo. Pozzo, sì, da qua dietro, l'ho sentito blu, blu, blu, qua sotto, è stato muoato, è morto qualcuno nel pozzo? C'è qualcuno nel pozzo? Però non ho capito se arrivava di qui. Ancora? Oh, Ragazzi, shh. questo è il suo Sì, sì, sì. Oh. sì tutto. Tu. Bene. Shh. La macchina. Rifallo. Questa è la macchina, non macchina. sì. sì. Da dietro. No, no, no. Come se. Vieni, dietro. Rifallo. Rifallo. Rifallo. Rifallo. Rifallo. Rifallo. E nuovo nuovo blu! Quando è proviamo ad accendere qua il ghost box? Si sì. stato? Un rumore. da. Eh? Un rumore dalla... Ho sentito anche lì dalla... Ma ti spengo? Un attimo, un attimo, non attimo Dai, fatti sentire. Più forte del detto prima, più forte. Di nuovo, Ti di, nuovo, di, nuovo, di, nuovo. di nuovo, dal pozzo. Tutto. Ma non è dal pozzo. No, non si, è dal pozzo, si, raga, di dietro al muro. Legno. Ma è non lo so, ma, ma è separato, io lo facevo... Una moto. Moto. Ragazzi, da dietro al muro. Sì, non so. Oppure l'asse le di, di legno. Sai come fai? No, no. Ma è pesante questo. No, ragazzi, ma è, è sordo, so, quindi so, quanto arriva quanto, da lontano. Sì. O come se fosse chiuso. Di nuovo. Silenzio un attimo, due minuti. Vai. Puoi rifare di nuovo quel rumore? Quei colpi? No, oh, ragazzi, ah, e qui. qui. È dietro sto, sto muro. Se L'ho sentito stravicino le mie orecchie. E tassi. qua dietro. No, no, no, fanno, sì, sì. La telecamera di nuovo che mi dà problemi, raga. Come se ti postasse al muro Ale di nuovo, Ale di nuovo a cavolo di, tele, di videocamera. Cioè, le cambia. Ma che dice anche tutte le volte che tu dici fatti sentire più forte. Ma poi se sempre... È, messo un è ripetitivo ad essere dentro questo... Sì, sì, qua. io l'ho sentito stra vicino a me... O comunque in questa zona. C'è qualcuno qui con noi? Puoi comunicare attraverso questa radiolina, per favore? E facci sentire la tua voce? Scusami, ho detto lo so che fanno una cosa, puoi mettere? Un sensore di movimento anche, da qualche parte là. Che se passa qualcuno, questo si illumina e noi ce ne rendiamo conto. Ok? Ok, ok vuoi far sentire eh? ha detto qualcosa parla per favore dici qualcosa ora 2.50 che c'è? Parla! L'avete sentito? Cosa c'è Enrico? Non so, come se qualcosa vi... Non so. Come sei? se qualcosa? qualcosa qui. Oh, okay. Però qui. Ma dove venivano i rumori tra l'altro? Ma dove c'è il qua? Ale che c'è per non farli più? Niente, niente. Chi c'è qui? Eh? Cos'era? Cos'è? Mi senti? dimmi chi sei, dimmi il tuo nome per favore! Sento qualcosa. Ecco, qualcosa. non mi piace lei non questo? piace lei non mi Ah, ragazzi qua si sentivano i pianti eh è molto forte, un po' forte dei lamenti mm. non è che la è macchina forto. Forto. Eh può essere eh. la macchina foto sopra ah, no ma è caduta che siamo sotto la sotto una chiesa qui in giro ma se era forte o è caduta è caduta Però non so. è caduta è caduta è poi non caduta è prima dei lamenti. è Pro, ancora. Stavi urlando Abbassi il volume? Eh? No. Senti questa ondata che fa. Cos'è stato questo sud? Cos'è stato? No? Ho sentito questo? Oh, ho sentito? Come uh. se un uh. soldo che faceva su? No, io non l'ho sen sentito. Io La da su, sentito. Sì. Va Sì, da su secondo me, da... Dalle scale. Ma perché fa questa cosa? Ma sei giù. Lo senti? Che va su e giù. Parla, dici qualcosa per favore. è come se fosse morto ancora sì, sì, no. cosa vai Terry? non lo so io ho il dappertutto anche sopra la testa io ho la anche. testa così anche sopra qua. chi è che si lamenta? io non si è troppo trattata... No, tu vieni qua e vieni a sentire. Hai sentito? Hai sentito? Ma qui? Sì. Qui ragazzi? Sì. Ancora sì. lo stesso lamento? No, no. Mm, eh, eh, eh sì. sì. Mm. Qualcosa... Tipo che graffiava, qualcosa. No, ragazzi. Vuoi ti spostarvi? Sì, io direi di sì. Ancora, sentite? Ma avete sentito sto botto, ragazzi? tu tu tu Ma veniva da sotto, non da sopra, ragazzi. Viene da sotto! Ma il cunicolo non c'è niente. no, c'è no, C'è il no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma da sotto, non da sopra, eh? Vieni qua. Vieni qua, dove siamo noi, per favore. Accendi quello strumento lì davanti, passa lì davanti e accendilo. Vediamo se sei così forte. Attacca qualcuno di noi. Ok, tocca a qualcuno di noi. Non sei così forte. Cos'è stato? Tu. Attento, anche io... Sono... Io ho le a Ah, io ho la mano un po' dove... Ancora la testa, a lei, Mi sta venendo mal di testa. Come? Mi sta venendo mal di testa. Tanto? Sì. Ho okay, il buco. qualcuno qui? Mignone, Ma ti sei bagnato? Sì. Ma che è il buco? Qualcosa ti ha toccato? Sì. Qualcosa che ha toccato qua il braccio? Sì, ti sì, giuro che da... quando ti fanno così. E non avevo nessuno vicino. Qua. Io ero qua. Prima hai chiesto di toccare qualcuno di noi. Prima Ma sì, io lo stava dicendo. Ti stavo dicendo, stai dicendo che è brutta. Secondo me è non... la sensazione di sentirsi toccare quando sei lontano, comunque si è messo così non e ora mi ha mi è toccato adesso, ma sono serio. E se stavo guardando qua così, stavo dicendo a me bagnato e Enrico ha detto c'è un pozzetto di là, ho sentito proprio toccare. Puoi rifarlo? Puoi toccare qualcuno di noi? Vieni qua e tocca qualcuno di noi. Occhio Beatrice, magari tocca di nuovo te.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 e lo so. vicino a mia mamma oh, ci, ci, ci sono cose che le fa solo dopo un po' che tu le dici mm. si sì. poi i rumori prima ecco tipo tu prima gli hai detto fai un rumore più forte sì. e l'ha passati sì. tipo un minutino zitti sì. e l'ha fatto si sì. fortissimo, fortissimo. nitido sempre quel Su. rumore del subwoofer sì. sembrava mamma mia ragazzi no fortissimo ma... sì, sì. Sì vibra dentro, c'è cioè una roba che... lo senti nello stomaco ragazzi? ma oh. no? se ci no? anche provare? vedo? perché forse magari non riesco, non riesco a interagire perché siamo proprio Però... sì, siamo un bel gruppo questo, magari pesi tra virgolette singolarmente? Eh. Andiamo su e decidiamo. No, sentito. Hai sentito? È quello di oggi, sì, raga! È quello di oggi, raga! Occhio, occhio! È quello di oggi! Era fortissimo, eh! Sì. Era qua sopra, qua sopra!